Sì, bentornati sul nostro canale. Oggi abbiamo un test di livello beginners. In questo video ripeteremo tutto ciò che abbiamo imparato finora. Hello everyone, welcome back to our channel. Today we've got a beginners level test. In this video we will repeat everything we have learned until today. Avete 15 domande e dovete trovare le risposte corrette. Poi ti diremo quali sono le risposte corrette e le loro spiegazioni. You have 15 questions and you have to find the correct answers. Then we will tell you which are the correct answers and their explanations. Questo test serve per mettere alla prova quello che avete studiato con i nostri video fino a questo momento ma anche per fare un po' di revisione e anche per imparare cose nuove. This video serves to test what you have studied with our video so far, but also to do some revision and also to learn new things. Ma prima di cominciare, non dimenticate di fare like video e di iscrivervi al nostro canale. Una cosa molto importante è che non dovete dimenticare di mostrare il vostro supporto donandoci un coffee. Così, con il vostro supporto, possiamo continuare a caricare altri video. Anche qualcosa di piccolo è molto importante per noi. Most importantly, don't forget to show your support by donating us a coffee so that with your support we can keep uploading more videos even something small is very important to us so let's start partiamo dalla prima domanda let's start with the first question maschile femminile masculine or feminine ieri ho letto un Molto interessante. Yesterday I read a very interesting book. Con quale lettera pensi che dovrebbe finire questa parola? E perché? What letter do you think this word should end with and why? Ieri ho letto un libro molto interessante. Ieri ho letto un libro molto interessante? O ieri ho letto un libro molto interessante? Which one is correct? Se ti serve di più tempo potete fermare il video e pensare per la risposta corretta. If you need more time you can stop the video and think for the correct answer. So you have five seconds to think about. Vediamo. Ieri ho letto un libro molto interessante. Perché? Abbiamo imparato che i sostantivi che finiscono in O sono sempre maschili singolari. Come per esempio il tavolo, il libro. Esistono eccezioni a questa regola, ma per poter imparare di più dovete guardare il nostro video maschili-femminili. Troverai il link per la spiegazione dell'argomento nella descrizione qui sotto. We learned that nouns ending in O are always masculine and singular. For example, il libro, il tavolo, eccetera eccetera. There are exceptions to this rule, but in order to learn more, you have to watch our male-female video. You will find the link for the explanation of the topic in the description below. Domanda numero 2. Singulare, plurale. Singular or plural. L'anno scorso... Ho comprato una rossa. Last year I bought a red car. L'anno scorso ho comprato una macchina rossa. O l'anno scorso ho comprato una macchine rossa. Which one is correct? Think about it. You have 5 seconds. The correct answer is una macchina singular. L'anno scorso ho comprato una macchina. Perché? Abbiamo imparato che tutti i sostantivi in italiano hanno un genere e un numero. In questo argomento vediamo la regola di base per formare il plurale dei sostantivi. Generalmente i sostantivi che finiscono in A hanno il plurale in E. Per sapere se un sostantivo è maschile o femminile, singolare o plurale, controllate l'articolo. All nouns in Italian have a gender and a number. In this topic, we see the basic rule forming the plural of nouns. Generally, feminine nouns ending in A have their plural in E. To find out if a noun is masculine or feminine, singular or plural, check the article. Let's see this to our sentence. The article UNA is used for singular nouns. Machina is feminine. So, una machina is feminine and singular. To see how we form the plural of nouns, go and watch our lesson singular and plural. All the links for our topics you will find in the description below. Continuiamo. Domanda numero 3. Adesso vediamo insieme gli articoli indeterminativi. Un, un con apostrofo, uno e una. Vorrei insalata, per favore. I would like a salad, please. Vorrei un'insalata. Without apostrophe, vorrei un insalata with apostrophe or vorrei una insalata. Which one is correct? Five seconds. La risposta corretta è vorrei un insalata con apostrofo. Ma perché? Abbiamo imparato che gli articoli indeterminativi in italiano sono quattro e possono essere maschili o femminili. Usiamo un con apostrofo con i sostantivi femminili che cominciano con una vocale a e i o, -O u. Nella nostra frase l'insalata e' femminile e comincia con la vocale i. Così dobbiamo usare l'articolo indeterminativo un con apostrofo. Per poter imparare come si usano gli altri articoli indeterminativi dovete guardare il nostro video Gli articoli indeterminativi. Il link potete trovare qui sotto. We have learned that there are four indefinite articles in Italian and they can be both masculine and feminine. We use un with apostrophe with feminine nouns starting with a vowel. In our sentence, l'insalata starts with a vowel and is feminine. So, we have to use the indefinite article on with apostrophe. To be able to learn how to use the other indefinite articles, you need to watch our video The Indefinite Articles. The link you can find in the description below. Continuiamo. Domanda numero 4. Adesso vediamo gli articoli determinativi. Abbiamo il, la, lo, l con apostrofo per il singolare e abbiamo i, le, li per il plurale. Ho comprato pene nere. Ho comprato le pene nere. Ho comprato il pene nere, ho comprato i pene nere. Quale articolo dobbiamo usare e perché? Which article we have to use and why? Think about it. Non dimenticare, per scegliere l'articolo corretto, controllare sempre se il sostantivo è maschile Femminile, singolare o plurale. E poi con quale lettera inizia. Remember, to choose the correct article, always check if the noun is masculine, feminine, singular or plural and then with which letter it begins. Vediamo la risposta corretta. Ho comprato le pene nere. Perché? L'articolo LE è il plurale di LA e di L con apostrofo, femminile, ed è usato con tutti i sostantivi femminili e plurali. La parola PENE è femminile e plurale e così dobbiamo usare l'articolo LE. The article LE is the plural form of LA and EL with apostrophe, feminine, and it is followed by any plural feminine noun. To learn more about the determinative article, you should watch our two videos that talk about this topic, link in the description below. Continuiamo. Domanda numero 5. C'è o ci sono? There is or there are? Nella mia città una farmacia. In my city there is a pharmacy. Nella mia città c'è una farmacia? O nella mia città ci sono una farmacia. Think about it. La risposta corretta è c'è. Nella mia città c'è una farmacia. Perché? Perché usiamo c'è quando la parola seguente è una parola singolare. We use CHE when the following word is a singular word. In our sentence, the following word una farmacia is a singular word. The article una is a singular article. So in this case we have to use CHE. that means there is. To see more examples when we use CHE and when we use ci sono, go and watch our video There is or there are, link in the description below. Continuiamo. Domanda numero 6. Adesso vediamo il presente indicativo dei verbi regolari. Prendiamo il verbo studiare. Io, italiano, due ore al giorno. I study Italian two hours a day. Io studi italiano. Io studio italiano. O io studiono italiano. Think about it. La risposta corretta è studio. Io studio italiano due ore al giorno. Perché? Vediamo come si coniuga il verbo studiare al presente. Let's see how do we conjugate the verb studiare, to study, in the present tense. Io studio. Tu studi. Lui le studia. Noi studiamo. Voi studiate e loro studiano. Il verbo studiare fa parte nella categoria dei verbi che finiscono in are. The verb studiare belongs to the category of verbs ending in are. Tutti i verbi regolari che terminano in are hanno le stesse terminazioni. All regular verbs ending in are have the same endings. To learn how do we conjugate the other regular verbs go and watch our video the present tense of regular verbs you can find the link in the description below domanda numero 7 adesso vediamo insieme il presente indicativo dei verbi irregolari prendiamo il verbo andare io al lavoro in macchina, io va al lavoro in macchina, io vai al lavoro in macchina or io vado al lavoro in macchina, come pensate? How do you think? Five seconds. la risposta corretta è io vado al lavoro in macchina perché vediamo come si coniuga il verbo andare al presente let's see how do we conjugate the verb andare to go in the present tense io vado tu vai lui lei va noi andiamo voi andate e loro vanno come potete guardare questo verbo cambia totalmente la sua forma perché è un verbo irregolare as you can see this verb totally changed its form because it is an irregular verb most of verbs are irregular in the present tense so if you want to learn some of the most important ones and a couple of tricks to help remember them, go and watch our video The Present Tense of Irregular Verbs. All the links you can find in the description below. Domanda numero 8. Come usare il verbo avere? Per esempio, avere paura. Io paura de serpenti. Io ho paura. Io ai paura or io ano paura. Which one is the correct one? Five seconds. La risposta corretta è Io ho paura dei serpenti. I am afraid by snakes. Avere paura means to be afraid. Perché? Vediamo insieme come coniugare il verbo avere al presente. Io ho, tu hai, lui, lei ha. Noi abbiamo, voi avete e loro hanno. Il verbo avere è uno dei verbi più importanti in italiano. Alcune espressioni che vogliono il verbo avere sono o caldo, o freddo, o fame, o sete. The verb avere is one of the most important ones in Italian. Some expressions with the verb avere are, for example, o caldo, I am hot, o freddo, I am cold, o fame, I am hungry, etc, etc. To learn a lot of expressions we use with the verb avere, go and watch our video how to use the verb avere, to have. Link in the description below. Ancora. Domanda numero nove. Come usare il verbo essere? Per esempio, essere felice. Io molto felice oggi. I am very happy today. Io sono molto felice? Io sei molto felice? O io siamo molto felice? Think about it. La risposta corretta è io sono molto felice oggi. Perché? Vediamo la coniugazione al presente. Io sono, tu sei, lui lei è, noi siamo, voi siete e loro sono. Alcune espressioni con il verbo avere essere si usano per esprimere il nostro stato d'animo. Per esempio sono felice, sono triste o sono stanco. Some expressions with the verb to be are used to express how we feel for example sono felice i am happy sono triste i am sad sono stanco i am tired etc etc to learn how do we use uh, the verb to be go and watch our videos how to use the verb to be link in the description below ancora domanda numero 10 Adesso vediamo come usare il verbo fare. Per esempio fare colazione, to have breakfast. Lei colazione ogni giorno alle sette. She has breakfast every day at 7 Lei faccio colazione lei fanno colazione o lei fa colazione? Pensate. Think about it. 5 seconds. La risposta corretta è lei fa colazione ogni giorno alle 7. Perché? Vediamo come si coniuga il verbo fare al presente. Let's see how do we conjugate the verb fare in the present tense. Io faccio, tu fai, lui lei fa, noi facciamo, voi fate e loro fanno. Il verbo fare è un altro verbo importantissimo in italiano, usato in molte espressioni. The verb fare is another very important verb in Italian, and it is used in many expressions. To learn all the expressions we use with the verb fare, watch our full lesson how to use the verb fare. Don't forget you can find the link in the description below. Domanda numero undici. I verbi modali, dovere, potere, volere. Gli studenti studiare italiano tre ore al giorno per avere grandi risultati all'esame. Students must or have to study Italian three hours a day to have great results on the exam. Gli studenti possono studiare? Gli studenti devono studiare? Or gli studenti vogliono studiare? Think about it. La risposta corretta è devono. Gli studenti devono studiare italiano tre ore al giorno per avere grandi risultati all'esame. Ma perché? Perché dovere significa avere l'obbligo o la necessità di fare qualcosa. Dovere means having an obligation or a need to do something. In our sentence, students have to study Italian three hours a day. For what? To have great results on the exam. Modal verbs are very important in Italian. So, if you want to learn how to use them in the perfect way, you should go and watch our lesson How to Use Modal Verbs. Link in the description below. Ancora, continuiamo. Domanda numero 12. Fare domande in italiano. Prima parte. Come fare domande usando dove, quando, come e che cosa. Fai oggi? What do you do today? We have to say dove fai oggi, che cosa fai oggi, or come fai oggi, which one is correct one, how do you think? Che cosa fai oggi, what do you do today? Che cosa means what? Fare domande in italiano è importantissimo e se volete imparare come chiedere in italiano e come usare dove, come, perché, che cosa e quando, dovete guardare il nostro video su come fare domande in italiano. La prima parte. Asking questions in Italian is very important and if you want to learn how to ask in Italian, you have uh, to go and watch Our lesson, how to ask question in Italian, using dove, quando, come e che cosa. The first part. Domanda numero 13. Adesso vediamo la seconda parte su come fare domande in italiano. Chi, quanto e quale? Costa questa borsa? How much does this bag cost? Chi costa questa borsa? Quale costa questa borsa? O quanto costa questa borsa? Which one is correct? Si tratta di una quantità. We are asking for a quantity. Think about it. La risposta corretta è Quanto costa questa borsa? If you want to learn how to ask questions in Italian using chi, quanto e quale, go and watch the second part of asking questions in Italian. You will learn a lot. Link in the description below. Ancora. Domanda numero 14. Avere senso o fare senso. Questo è un argomento molto interessante. Dovete imparare la differenza tra avere senso e fare senso. Quello che dici ha senso o quello che dici fa senso? Come pensate? quello che dici ha senso nella frase userò a senso ma che cosa significa se io uso fa senso so quello che dici ha senso means what you're saying makes sense in this sentence i will use a senso But I can use fa senso too. What happens if I say quello che dici fa senso? What does it mean? To learn the difference between avere senso e fare senso, you have to watch our full lesson. Common mistakes, a senso o fa senso. Go and watch it. It is a very interesting lesson. Adesso l'ultima, la routine quotidiana, i verbi riflessivi. Prendiamo il verbo svegliarsi. La mattina alle sei e mezza. In the morning I wake up at seven and a half. La mattina io sveglio alle sei e mezza? O la mattina mi sveglio alle sei e mezza? How do you think? Qual è la risposta corretta? Pensate 5 seconds. La risposta corretta è mi sveglio. La mattina mi sveglio alle sei e mezza. Perché? Perché abbiamo imparato che con i verbi riflessivi dobbiamo usare i pronomi riflessivi. We learned that with reflexive verbs we have to use the reflexive pronoun mi. Io sveglio alle sei e mezza non è corretto. Io mi sveglio alle sei e mezza. Vediamo come si coniunga il verbo svegliarsi al presente. Io mi sveglio, tu ti svegli, lui le si sveglia. Noi ci svegliamo, voi vi svegliate e loro si svegliano. I verbi riflessivi si usano molto spesso in italiano. Sono importantissimi. Per imparare come si formano, come si usano, guardate il nostro video i verbi riflessivi, la routine quotidiana. Reflexive verbs are used very often in Italian. They are very important. To learn how they are formed and how to use them, you have to watch our video daily routine reflexive verbs. You can find the link in the description below. Okay, my friends, this video has finished. Thanks for watching. Don't forget to like video, subscribe to our channel and don't forget to donate by giving us a coffee. Tell me in the comment how many answers did you find it correctly I wish you have a great day and see you at the next video